bene mm. sentite un po' oggi ho pensato so. ma cosa sai tu cosa che sai andiamo a fare shopping <ride> ti piacerebbe no oggi niente shopping magari usciamo più tardi perché c'è una bella giornata cosa vuoi sto mangiando di carti gialli e sei vestita anche tutta di giallo Ehi. mentre Vanessina è vestita Ehi. di blu quindi perché oggi noi, io devo mangiare il cibo giallo e Vanessa devo mangiare il cibo blu Bravo! Non c'è niente di blu da mangiare Come no? Qualcosina troviamo sicuramente Brava Anastasia Due tante cose tu hai tante cose, ma vedremo E quindi bimbe abbiamo ah. scelto di fare questa challenge anche noi Con il cibo del colore Brava, vostro preferito Andiamo, Andiamo. Aspetta! E eh, però cambia il risotto giallo perché il risotto giallo non c'è ma mi manca cosa stanco. ti manca il risotto giallo? scrivigli una lettera vediamo se ti viene a trovare allora bimbe siete pronte? Sì, a bimbe. correre e andare a cercare tutto ciò che trovate attimo, sì. un attimo un attimo un attimo un attimo se no eh, dovete andare nelle dispense nel frigorifero a cercare tutto quello che trovate di giallo e di blu al mio 3 2 1 via! ma dove siete? come sei? Ah, brava Anastasia vai! brava Vane! ma l'ho fatto via perché non è cacao <ride> ok bimbe avete scelto tantissime cose brave bravissime, brave, brave adesso spieghiamo un pochino come verranno suddivise nell'arco della giornata Vanessa inizia tu, colazione allora, colazione ho preso il latte Sì. e gli oreo ok, perfetto e io invece questa il Nesquik col succo di frutta da bere? Sì. Uh -huh. e il Nesquik ah. lo mangi col cucchiaino? non lo metti nel latte? Se vuoi eh, puoi sì. prendere un po' di latte, dai, se no come fai? Non, a... no. Eh, altrimenti come fai a mangiare il Nesquik? Ok, poi a pranzo, Vane, cosa mangiamo? Allora, a pranzo, facciamo una, non qua so. mangiamo le scorte della colazione? Sì, perché sennò poi. c'è troppa confusione. Allora, a pranzo avevo detto, anzi, la pasta e il tonno buonissima. Buonissima la pasta col tonno, va bene? E Ani, a pranzo cosa mangia? buona uno dei tuoi piatti preferiti vero sì, anche l'uovo è per stasera adesso spieghiamo la merenda ah, vanessa la merenda. merenda la ciobarra. si sì, va bene va bene la ciobarra basta una merenda e invece anastasia merenda ha preso un sacco di cose ovviamente cosa facciamo per merenda cosa possiamo assaggiare allora lì abbiamo le caramelle alla banana il budino, il, il creme caramel eh. e anche queste, questi salatini, snack da aperitivo cinesi, va bene? Poi vediamo cosa assaggiare. Passiamo alla cena. Vane: cena era il riso, il sì, bianco, bene. il riso con l'olio e, e, e il parmigiano, Anastasia. Cosa mangia a cena? L'uovo, l'uovo, una bella frittatina. Ok, ok, bimbe. Vi preparo la colazione, anzi, ve la preparate da sola. Andate a prendere le tazze. Anastasia ce l'hai già qua? Hai là. Allora inizia. Aspettiamo tua sorella. Ti serve anche un bicchiere se vuoi bere del succo di frutta o il succo di frutta lo vuoi bere a merenda? A merenda. Ok. A merenda. Abbiamo le tazze uguali. Sì allora Vanessa offri un po' del tuo latte ad Anastasia Cacao, melano, melano. tu hai il cucchiaino l'hai già preso? però prima di tutti mi sei dato il cucchiaino non hai il cucchiaino? Eh no, me ne sono solo due, perché è uno per dopo. Ma quella è la merenda. Guardate. A meno che non vuoi mangiarlo a colazione. Guardate. Vediamo, amore, il lattino, buono. Cosa ci mangiamo insieme a questo lattino? Di Oreo. Di Oreo. Di Oreo. Oh. Guardate che Vediamo, Natanzia, invece, che scioglie okay. il squeak nel Barri, latte. guarda, l'ho fatto io da sola. Ok, apriamo Non abbiamo preso i tuoi tovagliolini mangio mangio. No, no, non si può mm. non si può allora tu hai no, il plum cake, cake. mangia il plum cake okay, okay. sì. yeah. mamma, tappati le orecchie anche te ok cosa hai detto? Mm. niente, non mi lo dico cosa ho so te okay. cosa hai detto? Non dico. niente <ride> Ani, lo vuoi il plum cake dico. da mangiare? Sì. Dai, mangia il pancake insieme al lattino. Tieni. Mi prendo i tovagliolini, ok? Un attimo. Tieni e pavesini. Va bene, allora mangia i pavesini. Non mi piace. Come non ti piace? Perché? Eh, ci sono delle gocce marroni. Cos'è che c'è? Ci sono delle gocce marroni. Le gocce marroni e cioccolata. Dai, mangia i pavesini. Guarda. Dai, ti apro.. Una palla. Riesci ad aprirli? Marano. Tu stai sbavando no. <ride> dietro agli oreo di Vanessa, ma i tuoi, i tuoi pavesini sono buoni. Adesso finite la colazione, poi Vanessa vai a studiare un pochino eh? nel frattempo che preparo il pranzo più tardi, va bene? E' eh, Ani? Va bene. Anni, hai finito? Sì. Ok, sì. basta. Tu invece stai andando avanti? Non bevi niente mentre mangi tu? Bevi un po' di latte. No? Vuoi il succo? Three hours later. Bimbe? Sì? Cosa fate? Giochiamo. Mm, a cosa? A Jelly Sweet. Ok, è pronto da mangiare? È pronto il primo. Siete, sì. Avete fame? Sì, di che eh? sì, sì, è il primo. Come di che è? Uno è per te e uno è per Vane. Tu la pastina col formaggino e Vanessa la pasta col tonno. Arrivo, ve la porto subito e poi ci si stacca dai cellulari. Tu studierai... No, io ho già finito, di No, è scienze ancora. Sì. E poi dobbiamo ripassare storia, ti faccio io una sorta di verifica, ok? La ripassiamo e poi oh. ripassiamo anche scienze, va bene? Io sto giocando proprio a questo gioco. Sì, però poi ti stacchi e vai con papà a guardare un film, d'accordo? Guarda che gioco sto giocando. Sì, d'accordissimo, vedo. Ah, che bello. Arrivo con la papà. Faglio le unghie. Vanessa? Buona. A Togliamo il cellulare perché è ora di mangiare. Buona, Vane? Ok, adesso vi porto anche i bicchieri. Dai, Ani. Ti voglio vedere con il telefono a tavola, d'accordo? Ti mm. mm. porto i bicchieri, tu Vanessa ti verrai la tua acqua blu e tu il succo di frutta. Un attimo che porto il bicchiere, va bene? Sì. È buona? Quella di Vane? Eh vabbè, ma non puoi. Ma anche la tua è buona, dai che il tuo è uno dei tuoi piatti preferiti, la pastina col formaggino. Mm. Eh la tua è buona, eh? Quest'estate al mare abbiamo iniziato a mangiare la pasta col tonno, te lo no. ricordi? Sì invece, io mi ricordo... No, con Teresa ti ricordi che volevo provato. Ah sì, con Teresa, però al mare, queste... sì, ma con Teresa forse una volta sola. Poi al mare quest'estate... Mm -hmm. Ma l'ho iniziato facevo... da lì a mangiarla. Sì? No, no. okay. sì, ti aiuto. Ok. Acqua frizzante. Ti piace. Tu bevi gasato purtroppo, invece Anastasia no, non beve gasato, brava come me. Allora, oggi studiamo vane scienze, dobbiamo solo ripassare, dobbiamo studiare una mappa nuova sul calore e poi ti preparo una verifica di storia così vediamo un po' cosa ti ricordi tra i vari ominidi che abbiamo studiato. Eh? Li sai tutti, però sono tanti e magari fai un po' di confusione tra l'uno e l'altro, vero? Oggi le ripassiamo bene bene, eh? Mm. Anastasia. Spe spegni immediatamente il cellulare, non sto ridendo, eh? Dai, dammelo. Anastasia? Questo video potrebbe vederlo anche la tua maestra, lo sai? Sì, te l'ha anche detto che ti guarda. E non farti vedere con il cellulare in mano mentre mangi. Ok. Raccontami qualcosa, Ani, dai. Io parlo è caldo amore? Adesso apriamo un po'. E quando eravamo qua non abbiamo fatto niente. Perché? Mm. Ti sei annoiata? No, sono andate fuori. Eh, hai giocato fuori. Mm. No, non sono andata fuori. Cosa c'è Anastasia? Voglio l'acqua. Eh, ma l'acqua purtroppo non rientra nel colore già... Ho <ride> un pochino d'acqua. Mm? Sì, hai tanta sete di acqua. Sì, in effetti per il succo di frutta con la pasta non è che ha molto senso. Va bene, adesso la mamma ti dà un pochino d'acqua, va bene? Mm. Eh, magari mettiamo un po' di limone dentro, così no. <ride> possiamo dire che ci abbiamo messo il giallo. eh? No, no. no. Cosa fai? Cosa controlli? Mm. Se vedi l'azzurro nell'acqua frizzante? No! <ride> amore poverina che stava mangiando senza acqua anche perché dovete sapere che Anastasia non beve niente al di fuori dell'acqua l'unica cosa che beve è, è l'estate che oltretutto non abbiamo in questo momento perché sarebbe stato perfetto per Anastasia perché è giallo vero ma non lo abbiamo e quindi si è dovuta accontentare del succo di frutta però dai, mentre si mangia l'acqua ci sta eh? almeno siamo sicuri che finisci la pasta non voglio più. ecco non ho appena detto che devi finire la pasta eh Vale non mangia niente ehi non lemoncina voglio. la mangi tu amore tu hai sempre tanta fame amore brava non se può va bene eh. no non puoi mi dispiace uh -huh. che poi effettivamente il tonno è giallo eh il tonno e la pasta sono gialli. Giallo, un, un marroncino chiaro. Ma facciamogliela assaggiare, facciamogliela assaggiare a questa Monel. La. È finito sul maglione di Vanessa. Non avevo dubbi? Sì, però guarda che così vince Vanessa, eh! La sfida, brave bambine! Che avete finito la pappa! Cosa fai? Ci inganni? Adesso, bimbe, Vanessa, tu vai a fare un po' di compiti, eh? Tu, Anastasia, fai qualche bel disegnino, magari. Mm. Mi fai un bel disegnino? Sei già arrabbiata? Perché sei arrabbiata? Eh? Perché sei arrabbiata? Mm. Ci vediamo dopo con la merenda, amore. Mm. Eh? Dai, a dopo Ciao. Dove vai? Dove vai? Oh, cosa stai facendo? Un po' un di bricolage Bellissimo La forbice pop it vero? Pi, pi, pi, pi, pi. Sì. E adesso cosa stai ritagliando? Il tuo nome? Sì. Tra poco facciamo merenda eh? no, Non vuoi fare merenda? Ma che? Sì. ho anche fatto col colore giallo Ma si sì, è eh? eh. E certo! E adesso devo mettere la colla. Ho finito. Ok no? Ok, uh -huh. amore. Eh, anzi apriva qui eh. Ma dove? C'è anche il cuore sì. Vai. Ecco. E lo attacchiamo. Qui. Che meraviglia! Anastasia. Sì. E ecco, e per la mamma. Grazie, amore. Ma tu sei il mio passerotto. Sì. Ti adoro, lo sai che ti amo tanto. È bellissimo. Anche dietro. Grazie, amore mio. Sì. Andiamo a vedere cosa fa Vanessa così facciamo merendina. Eh? Sì. Bimbe! Sì. È ora della merenda! Sì, cosa stavi facendo? Tu stavi studiando, vero? Sì. Stai facendo una specie di verifica, Che è quella che avrai domani. E tu sei prontissima. Allora, Vanessa aveva la chobar, mm, profumatissima. Anastasia aveva diverse cosine e ne sceglierà una. E c'è anche il budino, il cream caramel. Quale vuoi? Quale scegli? Tutte e tre no, però. Mm. Poi se le vuoi assaggiare tutte e tre puoi farlo, eh. Aspetta, però la puoi assaggiare tutte. Questa, amore? No, queste. Le caramelline alla banana? Sì. Ok Iniziamo? Riesci ad aprirlo, Ani? Sì. sì, io la lo aprirò Ti aiuta Vanessa. Sì, te lo, me, no. te lo Eh eh eh eh eh lo no, lei lo sapevo sì. Ah, la tentazione è grande Ah, c'è il all'odore Sì, è buono? Mm? Mm -hmm. Dai, assaggiale, ah, amore Vediamo mm? ah. Ah. E Vabbè. È ciobar E le tue? E sono buone sono le caramelle. No, sono assaggi. Guarda che sono buonissime le caramelline alla banana. Fidati della mamma, eh! Io le mangiavo quando ero bambina. Assaggiale! Tira sulla testa! Assaggiale! Io ho già, eh? Un giorno eravamo al parchetto dopo scuola e qualcuno delle mie compagnie aveva queste caramelle e io le ho assaggiate. E non ti piacciono? Uh -huh. Sono buone! Allora ecco perché mm, l'ha portata. Buonissimo. Ecco perché l'ha trovata ah, allora. Hai cambiato quindi? Sì. Quindi... Io non lo so perché le ha presi quella banana, perché aveva detto un suo compagno quando era molto praticamente, l'ha detto lei, che aveva le, le banane. Ok, hai distrutto completamente la confezione. Questi sono degli snack cinesi. Prova? Tipo patatine. patatini. Sei <ride> <Mi è andato. ride> venuta la depressione. Anch'io sono curiosa, fammi sentire. Ma ah sì, sono buoni, sono di mais, tipo le patatine che mangia il papà. Ma le non, non, quelle sono aromatizzate, non puoi. Mi dispiace. Come sono? Sono tipo patatine, vero? Ma non mi piacciono. Perché? Ah, oh, si vede che non ti piacciono. Secondo me invece sono buone. Che c'è? Niente. E niente. Che c'è vabbè? Vale? Sono buone? No. Cosa fai? Assaggi anche quello! Ma è un po' troppo, eh! Guarda, alla fine eh? Assaggiato tutte e tre. Io già lo immaginavo. Queste ve le mangio io oggi all'aperitivo, allora. Col papi. Mmm, il cran caramel. Guarda, scommetto che non ti piace neanche quello perché conosco i tuoi gusti. Me no. Vabbè. Grazie mille. Ma sai che l'odore sembra l'odore della mucca che fa mum? Eh, un pochino è quello, è come la, la mum. si sì, dai, prova ad assaggiarlo, perché secondo me tu il crank caramel non l'hai mai assaggiato. Buono. Oddio! Mi piace! Cosa fai? Ah, c'è un minions dentro Ma le caramelle. Un tatuaggio? Non lo so, poi guardiamo, fa vedere. Me lo faccio poi. Sì, si sì, è un tatuaggio, sì. Mm. Ma no, non è un tatuaggio. È uno sticker sono quelli che si attaccano al frigorifero per esempio <ride> no raga che cosa raga Cos'era successo? Mm. basta basta perché? è finita qui la tua merenda? ok Vanessina! finisce allora tu la tua ciobar eh? e tu dove vai ad attaccare lo sticker? ce la fai da piedi? l'amante delle forbici Anastasia ma... ma si può fare anche nel microonde Sì, credo di sì. ma come si attacca? Esatto. no a me però mi sembra però tatuato però io non l'ho mai fatto a me mi sembra tatuato no ma è uno sticker so, c'è scritto Bene. dietro quando imparerai a leggere, leggerai anche tu l'anno prossimo, va bene? Adesso ti aiuto. Brava, attaccala sulla tua casetta e non sul frigo perché poi si rovina, ok? Allora, bon, tu hai fatto merenda, hai assaggiato tre prodotti diversi adesso aspettiamo che finisce Vane E poi, amore, ci vediamo con la cena. Tu finisci di studiare eh? nel frattempo, va bene? Bye Ueli. bye, ci vediamo stasera. Eh sì, ci vediamo stasera con la cena. Ciao! Ciao! A dopo! Later! Bimbe! Si è fatto tardi? È ora di cena? Avete fame? Sì, tanta fame, io okay. Sono fame. ok, allora Vanessa, tu avevi il riso col parmigiano no, e l'olio. Parmigiano! Anastasia la tua frittatina! No, Guarda com'è bellina! Tutta gialla! Buono amore, avevi tanta fame! Ani, stop al cellulare e mangia! Dai! Guardate ragazzi! Nel frattempo ti è caduto un dente, vero? Nell'arco della giornata, è vero? Hai appena perso un dentino. Yeah. Te la taglio, amore? Ok, tagliata, dai. È buona la frittatina. Mm. A scuola la mangi la frittatina, vero? Te? La mangi la frittatina a scuola? Però è un po' che non la fanno, dicevate l'altra sera, vero? Mamma, lo siete? Adesso ti porto da bere. Anch'io. Ok. Allora, bimbe, vi è piaciuta questa sfida? Eh? No, a te? No. Perché? Perché volevi il riso bianco? Eh, vabbè, amore. No, non si può, non si può. Se per una sera non mangi il riso in bianco non succede niente. Eh, eh, eh, eh, eh, bonella. Non puoi, mi dispiace. Sei in una sfida e devi mangiare quello che ti spetta, ok? Ragazzi... Eh, fatatemi l'orecchio voi due. Anche te Vani. Io domani vado in Sicilia con i di amici. Fatto. Ok, mm. ho capito. Yeah. Vanessa fai i saluti? No. Eh, Oggi salutiamo Chloe, Bea, no. Celeste B, Sabrina, Vanessa, Selma, Samuela, no. Serena, S. Come mia, poi si, si, si, si chiama mia. Sì, non si parla con la bocca piena. Giorgia, Gilda, Aurora, Irene, Giulia P, Alessia, Aurelia, Martina, Amal, Amal B, Helena. <ride> Ciao, iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel like a questo video. video E se volete che vi salutiamo scrivete nei commenti Mi salutate per favore E il vostro nome Mani bagnate, mani ghiacciate E mani cadde Ah, ah mani Ciao, Ciao.